Buongiorno sono Laura Antichi, vi voglio presentare Educreation Whiteboard, è un'applicazione disponibile anche da web con minori funzionalità, è specifica per iPad, proviamo ora ad andarla a vedere sull'iPad andate nell'app store e uh, scaricate l'applicazione education, education whiteboard dopodiché fate apri e um, siete nella uh, uh, vostra dashboard Normalmente al primo accesso vi chiede come volete entrare, se uh, da studenti, come studenti o come teacher. Naturalmente sceglierete la modalità uh, teacher. Questa è la mia interfaccia. Eh, relativamente al bottone eh, con uh, la figura umana rappresentata mi dà eh, tutte le lessons che ho già eh, creato con eh, l'applicazione e ehm, con l'icona multipla di persone mi dà la possibilità di creare, aggiungendolo con il più, le mie eh, classi. Con l'icona sottostante del cuore mi dà la possibilità di vedere uh, tutti i miei preferiti e uh, con l'icona della stella posso vedere il repository delle lezioni che sono organizzate secondo categorie che posso uh, utilizzare ritorno nella mia dashboard e eh, andiamo ora a creare, per prova, una lesson. Prima, volevo dirvi che Education Whiteboard serve per creare contenuti interattivi, si possono spiegare lezioni, creare tutorial, dimostrare quello che si vuole fare come vi ho appena accennato si creano le classi le lesson possono essere sincronizzate tra i vari ipad si possono aggiungere testi immagini foto e si registra la lesson si possono anche creare disegni annotare evidenziare Ora andiamo a creare eh, la nuova lezione agendo sul più che trovate alla vostra eh, sinistra. Queste sono le icone che eh, ritroviamo al primo accesso alla costruzione della lesson. Vedete che è attiva subito una penna. Potete scegliere naturalmente il colore della penna, facciamo verde, e potete poi uh, scrivere sulla lavagna, ad esempio 1 più 1 uguale 2. Naturalmente vado a cancellare quanto non mi interessa, Fare questo quindi vado a cancellare con la gomma che è a disposizione negli strumenti a quello che mi interessa soprattutto per, eh, per creare una lezione è agire sul tasto più che voi eh, trovate alla vostra eh, destra posso comunque prima ancora di accedere al tasto più andare a scegliere un background white paper, lined paper eccetera eccetera posso quindi agire sul background lascio white paper vado sul più come vi dicevo e ho a disposizione una serie di opzioni free che corrispondono alla prima riga del riquadro innanzitutto posso eh, creare un testo e, eh, mm -hmm. creare un testo esempio volevo eh, fare eh, parlare di uh, Talete di Miletto ok, Done. posso spostarmi il testo in maniera opportuna, seconda modalità, posso inserire mm, una foto eh, o un'immagine, inseriamo, beh faccio vedere prima la foto che non utilizzerò, quindi una foto istantanea posso inserire un attimo che si è bloccato l'iPad ok posso inserire una foto okay. clicco su foto e uh, poi uh, clicco su use foto e uh, come vedete mi ha eh, inserito eh, la, questa foto che potrebbe essere l'avvio per una lesson mh, nuova non mi interessa questa foto vado a quindi cancellarla col delete e eh, ora vado invece a scegliere un'immagine un'immagine Posso sceglierla nelle mie foto su, che ho sull'iPad oppure posso eh, inserire un'immagine o un file da Dropbox e da Google Drive. Preferisco ora con eh, la lente del Search. L'immagine che mi interessa relativa a talete, quindi scriverò talete, e uh, mi restituirà sicuramente, come vedete, dei risultati piuttosto mm, interessanti. Ok, vedete che me, me ne dà parecchie e eh, sta solo a me avere la pazienza di scorrerli e di a trovare quello che a, mi sembra maggiormente adatto a, a quanto vado dicendo va bene scelgo un risultato veloce per ora perché perché mi interessa fare una cosa veloce fare solo una dimostrazione scelgo questa neutra immagine di talete come vedete e um, che um, mi inserirà sul mio come vedete ipad naturalmente l'immagine è Va bene, ne ho inserita più di una, l'immagine è piuttosto grande e quindi vado in uh, Fit High a uh, quindi rimpicciolirla un po' ecco e la posiziono qui, perché mi sembra una posizione questa. Adatta, posso naturalmente aumentarne le dimensioni agendo con le due dita sull'iPad. Prima di registrare, vado a creare almeno un'altra un un, un slide, quindi vado sul 2 e qui eh, posso inserire di nuovo un testo, il testo sarà. Questo il principio è l'acqua. l'acqua Ok. Dan mi sposto il mio eh, testo che posso naturalmente rimpicciolire come vedendo su questo eh, tasto e poi vado a scegliere sempre utilizzando eh, l'icona della delle foto con la ricerca in nel motore di ricerca posso cercare acqua ok beh qui mi va le eh, varie icone dell'acqua mi piace vabbè mettiamo questa tanto per metterne me una ok eh, le dimensioni sono anche esatte mi piace perché abbraccia tutta quanta la terra e eh, posso passare poi naturalmente il testo potrei anche aumentarlo in questo caso con il più scegliere un altro colore visto che l'acqua scegliamo l'azzurro done e ah, vedete che la eh, slide potrei poi proseguire con le altre slide da eh, commentare adesso che cosa faccio? faccio una registrazione per creare l'alesso quindi tap sul microfono che trovate alla vostra sinistra e inizio la registrazione talete apparteneva alla scuola di mileto la tradizione lo considera uno dei sette saggi partecipò attivamente alla vita politica, viaggiò molto in Egitto e nella Caldea, era un commerciante, probabilmente i suoi meriti in astronomia e in geometria dipendono dal fatto che eh, importò queste novità dai paesi visitati. Il teorema di Talete un fascio in un fascio di rette parallele attraversate da due trasversali, i due segmenti dell'una sono proporzionali e i segmenti corrispondenti sull'altra trasversale, si basa sulla teoria delle proporzioni elaborate da Eudosso. Così egli eh, riuscì a prevedere l'eclissi di sole del 585 ma probabilmente ne ebbe notizia dalle tavole caldee. Per Talete il principio di tutte le cose si deve cercare nell'acqua e nell'umidità diffusa. La scelta dell'acqua probabilmente dipende dal mito greco dell'oceano padre di tutte le cose, forse anche dal fatto che essa è l'unico elemento conosciuto allo stato solido, liquido, gassoso. Ho chiuso la registrazione, naturalmente potevo eh, continuare eh, a, eh, in questo allesso e eh, ora vado a cliccare sulla freccia che trovo in alto, nella parte in alto, a sinistra. Mi dice che cosa voglio fare, save, finish video. Ok, metterò il title della lesson qui, quindi scriverò talete di Mileto nella eh, Uh, description metterò il principio di tutte le cose, lo posso fare uh, uh, publish e allora sarà presente nella education community, oppure private, keep to yourself of, or share privately, privately e che, che lo posso condividere privatamente. Uh, scelgo il subject area, tra quelli a disposizione, se non mi vanno bene quelli a disposizione, scelgo other, il subject, quindi la, eh, praticamente la, il soggetto, la materia, eh, non eh, faccio all perché non mi riconosco in nessuno di questi, e la grade invece è importante, definisco la classe eh, adatta a sentire questa. allesso. Ok, vado in save, ok, ho salvato... Il uh, mio uh, talete, e come vedete, è comparso nella mia dashboard. Della, qui nella dashboard, e, um, e ho l'opportunità ora di eh, ecco, ascoltarlo. Ecco, interrompo, posso andare anche avanti per far vedere la seconda slide senza sentirla tutta la prima. Ecco, ora interrompo, faccio Dan. Ok, e um, posso poi chiudo qui, vado nel nel condividi e vedete che posso salvare il video come video, eh, lo posso quindi poi eh, mettere su anche YouTube, copiare il link, copiare il codice embed e eh, d'altro. Mi sembra eh, questa una, una proposta interessante, quindi da un certo punto di vista il eh, teacher, eh, ha l'opportunità di creare una lezione eh, multimediale. Ora se vado mh, nella eh, classe eh, seconda, volevo dire, eh, eh, vedete che la, gli studenti avranno a disposizione il codice della classe, da, si collegheranno come studenti mettendo il codice della classe, e um, io vado uh, quindi Alla scuola di Mileto, la tradizione di ok interrompo Dan e, um, e cosa faccio ora di, uh, di questo uh, talete di Mileto vado in add ad to e lo associo nella uh, classe, vabbè, eh, classe eh, seconda ok quindi questa se rivado nella uh, classe eh, seconda io mi eh, ritrovo talete quindi gli studenti quando si collegheranno alla classe mh, ritroveranno eh, troveranno questa lesson e, e che potranno ascoltare Ok, mi sembra molto utile utilizzare eh, come strategia didattica eh, questa eh, applicazione che è funzionale, come vi dicevo, da eh, molto funzionale per l'iPad, meno nel web, tuttavia è raggiungibile dall'indirizzo url, edutriaction.com. Adesso faccio un reload della pagina, un ricarica della pagina web e vedrete comparire talete di Mileto che ho appena uh, creato. Um, posso mh, anche dal web creare una nuova uh, comunque lezione. Vi saluto